Abbiamo visto come la legge di induzione elettromagnetica di Faraday venga espressa da una relazione del tipo E uguale a meno dφ b su dt. Cioè, la forza elettromotrice indotta è data dalla variazione del flusso concatenato con una spira nel tempo dove compare però nel segno della forza elettromotrice questo segno meno questo segno meno in realtà è un contributo dovuto a un altro eh, studioso che è appunto Lenz vediamo il significato del, del segno meno abbiamo già detto che esprime una opposizione del eh, fenomeno dell'induzione elettromagnetica la causa che l'ha determinato. Cerchiamo di osservare più in dettaglio il significato di questa opposizione. Eh, riprendiamo l'esempio che stavamo facendo di una spira in un campo che fa parte di un circuito immersa in un campo magnetico. E, eh, Vediamo uno degli esperimenti di Faraday, abbiamo detto, è quello che vede un, un magnete permanente con i, i suoi due poli nord e sud, che quindi presenta un campo che ha questa direzione e che si richiude poi dal polo nord verso il, il polo sud quindi una direzione uscente quindi dal nord e si richiude verso il sud e analizziamolo dal punto di vista del eh, movimento del magnete. Supponiamo di avvicinare il magnete, quindi noi spostiamo il magnete verso la spira. Se spostiamo il magnete verso la spira, noi stiamo avvi avvicinando il polo nord del magnete alla spira. Per l'induzione elettromagnetica si creerà una eh, forza elettromotrice indotta che se la spira risulta chiusa in un circuito qua esternamente determinerà la circolazione di una, di una corrente. Che verso avrà però questa corrente? Allora se il magnete si avvicina la corrente I indotta dovuta alla forza elettromotrice indotta avrà un verso tale da determinare la nascita di un campo elettromagnetico avente una direzione dell'induzione B che si oppone alla direzione dell'induzione dell B del magnete che si sta avvicinando. In pratica è come se si determinasse la creazione di un, di un polo nord-nord verso il magnete e di un polo sud diciamo nella direzione opposta è un po come se la spira diventasse un a sua volta un, un magnete che va a eh, opporsi al al, mov al movimento del di te stesso cioè determinerà la nascita di una forza di repulsione quindi abbiamo se il moto è di questo tipo abbiamo la nascita di una forza di repulsione viceversa se ridisegniamo Viceversa dicevo se ridisegniamo la spira, immaginata sempre nel circuito chiuso, e abbiamo qua il magnete permanente, esponiamo sempre con le stesse polarità, quindi il sud, il nord, quindi l'induzione sempre dovuta al campo magnetico sia, sia questa, ma nel momento in cui noi lo dovessimo allontanare, allora la corrente nella spira determinata da, sempre dalla forza elettromotrice e di induzione elettromagnetica circolerà nella spira in direzione opposta in modo tale da determinare un'induzione un nel campo dovuto alla, alla corrente che appunto inizia a circolare nella spira e che quindi sappiamo far nascere a sua volta un campo magnetico questo campo magnetico avrà induzione eh, opposta al caso precedente, in modo tale in pratica da creare un polo sud verso il magnete che si sta allontanando e un polo nord nella direzione opposta, in, mo in modo tale che, ci, che nasca una forza di attrazione, cioè il campo magnetico creato dalla corrente indotta è tale da opporsi all'allontanamento del magnete che la sta eh, determinando in ogni caso noi dobbiamo pensare se pensiamo dal punto di vista energetico capiamo tutto quello che sta succedendo quindi in ogni caso la forza di repulsione nel primo caso è la forza di attrazione nel secondo sono delle forze che si oppongono al moto del magnete che determina l'induzione. quindi che determina la forza elettromotrice indotta una forza che si oppone al moto vuol dire che noi per, per spostare il magnete dobbiamo compiere un lavoro e quindi spendere energia che l'energia che noi spendiamo sarà quella che eh, risulterà prodotta per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica nel circuito indotto quindi è chiaro che se generiamo energia nel circuito indotto da qualche parte questa energia la eh, dobbiamo eh, dare, eh, fornire e eh, questa l'energia noi la forniamo dovendo compiere un lavoro il lavoro necessario per vincere l'opposizione al, al movimento eh, causato dal, eh, dall'effetto eh, dell'induzione elettromagnetica. Questo, eh, questo punto di vista diciamo è quello del, del punto di vista del movimento del magnete e dell'opposizione al movimento. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare sulla variazione del flusso. Se adesso riosserviamo le direzioni dell'induzione elettromagnetica, quella eh, principale, quella dovuta al magnete permanente, quella che viene indotta dal, dalla legge di Faraday, e vediamo che nel primo caso il, avvicinando il magnete aumenta eh, l'induzione B, e quindi il flusso concatenato con la spira, e vedete che eh, l'induzione indotta, il campo magnetico indotto, si oppone, cioè eh, va in direzione opposta in, in modo tale da tendere a ridurre quella variazione positiva di eh, flusso concatenato che sta determinando eh, l'induzione al contrario se noi allontaniamo il magnete quindi diminuisce il flusso concatenato con la spira il, il campo magnetico prodotto dalla corrente indotta sarà tale da eh, so, sommarsi a quello che, si, che sta eh, riducendo, cioè con lo stesso verso di quello che si sta allontanando in modo da eh, tentare di contrastare appunto la, la variazione di flusso che sta determinando la nascita della forza elettromotrice indotta.